Ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella vaniglia e cioccolato, il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa, gli ingredienti sono farina, zucchero, burro, uova, latte intero, vanillina, lievito per dolci, cacao amaro, sale e gocce di cioccolato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla, lo zucchero, E le uova chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti 37 gradi velocità 3 e mezzo rimuoviamo la farfalla Aggiungiamo 60 grammi di latte, il burro, la farina. il lievito per dolci, pizzico di sale e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. A questo punto trasferiamo metà del composto in una ciotola, a questo punto riposizioniamo il boccale, aggiungiamo il resto del latte, il cacao amaro. una parte delle gocce di cioccolata che divideremo tra il composto che c'è nel boccale e quello che abbiamo trasferito nella ciotola chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi antiorario velocità 5 Nel frattempo aggiungiamo le gocce di cioccolato. Il composto al cioccolato è pronto. Adesso andremo a posizionarlo in uno stampo a ciambella. Del diametro di 24 cm che abbiamo precedentemente imburrato, alternando un cucchiaio del composto al cioccolato o un cucchiaio col composto bianco. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 160 gradi per 30-35 minuti circa, facendo la prova con lo spedino per verificare la cottura. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella, vaniglia e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.